Vediamo adesso come eh, funziona la condivisione di Class Notebook con gli studenti della nostra classe e ehm, come si lavora con l'app offline. Allora, mh, intanto questa è la home di Office 365, io vedo i documenti recenti e le cartelle recenti, eh, nella cartella blocchi appunti della classe che non ho creato io, viene creata automaticamente troverò tutti i notebook che ho creato se non la vedete tra le cartelle recenti basta che clicchiate su OneDrive aprite OneDrive e trovate la cartella adesso la apro allora come vedete eh, io ho creato quattro blocchi appunti eh, per la classe eh, di cui due risultano privati e due condivisi cosa significa questo? che in questi due blocchi in terza b info in quinta A info io ho inserito almeno uno studente e quindi in automatico appena si inserisce uno studente eh, questo class notebook risulta condiviso con lo studente stesso quindi quando inserite degli studenti sappiate che da quel momento il class notebook è condiviso con loro quindi loro possono se non altro visualizzare quello che fate se poi sono nello spazio di collaborazione nel loro spazio privato possono anche modificare i contenuti queste due perché risultano private perché questi li ho creati ma non ho ancora um, inserito nessuno studente. Tra l'altro qui ho anche sbagliato l'anno scolastico, ho messo quello vecchio, quindi vado a rinominarlo e ho 18-19. Allora, io ho questo Class Notebook della seconda a eh, l'ho già utilizzato in classe eh, con la LIM, eh, ma non l'ho ancora condiviso con nessuno di loro, non ho inserito ancora nessuno studente, lo farò chiaramente. E, dunque... Allora intanto provo ad aprire questo e vi faccio vedere una cosa, l'ho usato in classe ehm, con la LIM, ho acceso la LIM ehm, e poi sono andata, ho Chiaramente ho effettuato il login a Office 365 con le mie credenziali, ho aperto il loro class notebook, sono andata in raccolta contenuto, lezioni, e quello che ho scritto, su l'ho aperto su questa pagina e ho scritto con il, la penna della LIM eh, chiaramente sono andata in disegno, ho selezionato penna e ho utilizzato quindi questi strumenti, non quelli del videoproiettore o della LIM per scrivere in modo tale che rimanesse tutto scritto sulla pagina di Class Notebook e ho fatto questa lezione mm nel momento in cui io condividerò questo class notebook con gli studenti quindi basterà che io eh, vada a inserire i loro nomi vedete che qua infatti non ci sono studenti loro cosa potranno fare eh, potranno visualizzare avere tutte le funzionalità che abbiamo visto negli altri tutorial e eh, in più avranno una eh, questa cosa che potranno fare che qui nella versione di Class Notebook Online non c'è potranno, se avranno l'app sul loro dispositivo, invece che utilizzarlo online, aprirlo con l'app del loro dispositivo, quindi cliccando su Apri in OneNote mi dice apertura del file Macri Microsoft OneNote in corso il file è stato aperto diciamo Apri OneNote e adesso mi sta aprendo il notebook eh, offline <coughs> allora, offline cosa vuol dire? che sto lavorando sul mio dispositivo eh, attenzione però mh, che questo non significa che quello che sto facendo non vada, non sia visibile a coloro che hanno il, il blocco appunti in condivisione perché? perché qui nelle impostazioni opzioni vedete se è attivo questo pulsante, se è sul sì, vuol dire che sincronizza automaticamente i blocchi quello che sto eh, fa facendo qui in automatico può essere visto anche online se questo non voglio che succeda perché voglio un momento di privacy mentre magari sto lavorando devo deselezionare questo questo è importante magari quando sto lavorando su un blocco condiviso eh, Facendo, sto scrivendo delle cose che non voglio che vengano immediatamente visualizzate quando vorrò poi che si sincronizzi e che anche tutti gli altri possano vederle, riattiverò questo pulsante comunque torniamo a dire quello che possono fare gli studenti in più con l'app del loro dispositivo eh, se si va nel nella linguetta blocco appunti della classe si ritrovano Adesso io chiaramente sono un insegnante, quindi trovo, distribuisci pagine, eccetera, rivedi il lavoro degli studenti. Ma in più eh, loro il, cosa possono fare? Andando su Visualizza, questo si può fare in un qualsiasi OneNote, non soltanto in Class Notebook. Infatti sono su Visualizza, non sono su, sulla linguetta blocco appunti della classe possono rivedere quello che è stato scritto sulla LIM, che magari è un po' disordinato, no? come in questo caso. Eh, lo possono rivedere riprodotto, cioè mh, come se fosse un video, diciamo. Se io clicco su Riproduci, mi dice Trascina per selezionare l'area da riprodurre. Per esempio io voglio riprodurre la prima disequazione che ho fatto in classe, quindi seleziono questa parte ed ecco che vedete che in automaticamente parte eh, rispettando diciamo l'ordine cronologico con cui io ho eh, scritto sulla lim quindi la creazione della tabella eccetera eh, quindi posso selezionare la parte da rivedere oppure di, di, di ricreare tutto il contenuto in modalità video eh, ok questa è una delle cose che può essere utile